Va bene, un saluto agli amici di sportsmall.it allora un saluto a tutti, in bocca al lupo del vostro futuro nello sport, dalla Fiona. Grazie, grazie Fiona.